Ciao! Ciao anche a te! Buona serata! Grazie! Eccolo! Io sono Barbuto ma non ho la barba! Questa è la mia nuova cameretta! Bentornati, Asso! Bentornato! Questo canestro l'ho comprato ieri e direi di inaugurarlo già con una bella challenge! Uh! Oh! <ride> se io faccio due centri Le palle sono due Sono tre No le palle sono due Come tutti C'ho due canestri mm -hmm. Ti tiro un cartone no, se me li fai te lo tiro io però. Te lo tiro lo stesso io allora, <ride> Non vado vale, però E campioni E campioni campeone È arrivato il momento, dopo non so quanti cazzo di mesi! Siamo tornati con i Life Hacks, e visto che era parecchio che non ne facevano, ne ho preparati alcuni che, mamma mia, spaccano! Primo che faremo sarà riempire questa ciotola d'acqua, inserire il mio nuovo iPhone 12 in un palloncino, in teoria non dovrebbe bagnarsi, ok? Ci siamo, è arrivato il momento, è stato bello. In teoria non dovrebbe essere entrata neanche una goccia d'acqua Questo Lifehacks è una bomba ragazzi È davvero una bomba è tutto frati cioè Questo è un lifehacks particolare Un lifehacks per chi come me è appassionato di calcio Cosa ci serve? Semplicemente un telefono E un'applicazione L'applicazione è OneFootball Ed è l'applicazione di calcio più scaricata in Italia Usata da più di 3 milioni di persone Tu selezioni la tua squadra del cuore Che nel mio caso è la Juventus Cristiano, E sarai aggiornato su qualsiasi cosa che riguarda la tua squadra E non solo Anche su tutto il campionato Avrai tutte le informazioni di tutte le squadre che vuoi Con OneFootball tu puoi avere Tutte le notizie riguardanti al campionato Ai trasferimenti All'andamento della classifica Agli highlights delle partite E ovviamente è gratuita sia per Android che iOS Vi basta scaricare un'applicazione Cioè è fantastico Vi lascio il link di OneFootball in descrizione Passiamo a un life hack di fuoco Ora vi farò vedere come Accendere una candela Spegnerla e accenderla dal fumo stesso È una cosa che ho visto tantissimo su TikTok Ok Non mi sono avvicinato ragazzi, è andato da da da da da, da, da, da dal fumo Questo Lifehacks funziona Passiamo al prossimo Per questo Lifehacks è importante avere delle bottiglie di vetro Non funziona solo con quelle della Coca-Cola Vi insegnerò ad aprire le bottiglie in un modo speciale C'è chi le apre con i denti, c'è chi le apre con coltello come ho fatto io una volta Io vi insegnerò ad aprirle con un altro tappo, ok? Quindi se le avete tutte chiuse... Può essere un problema Ma se ne avete già aperta una Allora può funzionare Vi servirà un tappo Ok? Perché lo apriremo con questo Praticamente prendete il tappo della bottiglia e Lo mettete qua di lato In questo modo Mi ricordavo che era anche questo Dovete riuscire a prenderlo bene Forse non era così. Uso? Pronto per darmi una mano? Allora, questo devi farlo tu perché non sono in grado. <ride> Uso! Uso! Uso! Si, sì! sì, Uso! Su TikTok stanno girando un sacco di video di maschi che provano gli assorbenti interni Tampax nell'acqua Io qua ho un assorbente interno, non ho idea di come si usi, per fortuna aggiungerei Si riescono in acqua e questo coso si, si apre e tutti si sbalordiscono Vorrei capire anch'io uh, perché Attenzione ah non capisco perché tutti si stupiscano io ho visto cose molto più grandi entrare in quella roba lì Guerra. per il prossimo lifehacks avremo bisogno di un barattolo io per essere vero americano dato che questo lifehacks è americano ho preso questa uh, peanut butter che in italiano è? Eh? in italiano è uh, crema no? Uh, si sì, crema di eh, come cazzo si chiamano lo so cioè lo so burro burro d'arachidi crema al burro d'arachidi allora praticamente io ho visto su TikTok che loro giravano questa cazzo di bartolino e usciva praticamente tutto roteante l'impasto quindi io ora vi dimostrerò che aprendo e chiuso. aprendo e così ok è piatto ci siamo 3, 2, 1 Come gira Eccolo Eccolo Un altro giro per sicurezza Abbiamo anche gli effetti sonori Bene Questo Lifehacks è incredibile. Questa è una truffa. È una truffa bella e buona. Questo Lifehacks è l'ultimo. L'ho tenuto per l'ultimo perché è il più bello. È quello che sicuramente ci sarà anche in copertina. E spero funzioni davvero perché gli ultimi sono stati tragici. Ok? Abbiamo dei bastoncini, degli skittles e una macchina per i waffle che ho comprato esclusivamente per fare questo video e non utilizzerò mai più. Ok? Noi oggi creeremo... Delle caramelle giganti di Skittles E ora vi faccio vedere come Ora la ripetiamo di Skittles Allora tutto pronto Mettiamo i bastoncini Da che lato li voglio mettere così Siamo pronti 3, 2, 1 è tutto pronto! Qua è tutto pronto! Sta fumando è tutto sciolto quindi stacchiamo la spina! Stiamo per vedere il risultato? 3, 2, 1! Oh mio dio! Ok. Bisogna lasciare asciugare. Bisogna aspettare che si asciughi un attimo, credo. Penso che non utilizzerò mai più questa macchinetta Penso di averla rotta, fusa, tutta, del tutto Ora aspettiamo che si solidifichi Come potete vedere la caramella è pronta per essere mangiata Questo Lifehacks è stato incredibile Penso il migliore che io abbia fatto in tutti i miei episodi Siamo pronti per assaggiarla ah! Buono, buono, buono Anche questo life hack è stato fallimentare Su TikTok fanno vedere tante di quelle cose Ma poi quando provi ne viene una su cinque Almeno Se ti va bene